ma ah, se sono iscritto a Aire posso tornare in Italia ogni volta che voglio o devo preoccuparmi della guardia di finanza e delle guardie, delle guardie come si dice qui a Napoli allora per girare questo video ho approfittato appunto di trovarmi a Napoli lì dietro forse lo vedete forse no se si mette a fuoco, quello è un pezzo di Vesuvio, questa è Piazza del Plebiscito e ho approfittato di trovarmi a Napoli per girare appunto un video rappresentativo sul fatto che possiamo tornare in Italia anche se siamo iscritti a Aire Sembra una domanda banale ma affligge numerosissimi dei miei clienti io sono iscritto a Aire da 5 anni, sono andato via dall'Italia una vita fa ma chiaramente ogni volta che posso, ogni volta che voglio, tendenzialmente torno qui per incontrare clienti, perché parte del mio fatturato è fatto in Italia eccetera eccetera, quindi è assolutamente possibile e legittimo tornare in Italia, nessuno stato di destinazione è un carcere e nessuno può metterci le manette neanche se torniamo in Italia. Cioè è chiaro che se vi siete macchiati di qualche reato eh, è evidente che allora sì che la guardia di finanza vi aspetterà, però in assenza di reati mh, assolutamente siete liberi, tant'è che in assenza di reati probabilmente non sareste neanche in possesso del vostro passaporto, in assenza di reati siete liberi di fare quello che vi pare. Attenzione, come dicevo che qualsiasi Stato è ben felice di prendere un nuovo contribuente per cui qualsiasi Stato vi accoglierà a braccia aperte, dall'altro canto l'Italia chiaramente non sarà invece felice di perdere contribuenti e quindi cercherà di rompervi le uova nel paniere come lo fa. In automatico ci sono degli accertamenti, questionari informativi soprattutto che passa che sopra di tutti, che, che, comincia, che hanno cominciato ad inviare dagli iscritti aerei dal 1 gennaio 2010 e poi chiaramente tutta un'altra serie di um, accertamenti di tecniche accertative e di controlli incrociati che l'agenzia delle entrate può fare per gli iscritti aerei, quindi è vero che posso tornare in italia ma devo fare attenzione a mantenere il mio domicilio all'estero per mantenere il mio domicilio all'estero devo permanere invece 183 giorni nel paese che mi ha accolto la risposta è dipende non tutti i paesi applicano lo stesso principio molti paesi in realtà sono estremamente flessibili non hanno questa regola dei 183 giorni chiaramente vogliono che in qualche modo sia manifestata la volontà volontà di mantenere il vostro domicilio in quel paese, ma non stanno a contarvi i giorni, ok? quindi eh, una volta che siamo andati via in realtà siamo estremamente flessibili soprattutto di viaggiare, di fare un po' quello che ci vale, soprattutto in alcune giurisdizioni, molte dei quali all'interno dell'Unione dell Europea. Ora, su libertà di movimento, libertà di circolazione, libertà di stabilimento, questo è uno dei principi e uno dei, degli argomenti di cui tratteremo il 31 maggio a Milano nell'evento Internazionalizza te stesso, dove vi spiegherò quali sono le tecniche più utilizzate di un di tutto il mondo soprattutto dagli imprenditori digitali per pagare zero o poche tasse ma soprattutto per mantenere quel livello di flessibilità finanziaria economica e personale per vivere finalmente insomma la vita che ci spetta su questo pianeta che di per sé è una gabbia e va vissuto interamente ci ho detto eh, nel link qua sotto sempre perché mi piace fare le robe dei marketer trovate il, il link all'evento del 31 maggio vi raccomando vi aspetto numerosi a presto